Buonasera a tutti, allora continuiamo con il nostro question time, <ride> questa sorta di, di contenitore mh, dove rispondo alle varie richieste. Intanto ciao per Luigi, allora per Luigi chiede mh, devo, oh, anzi leggiamo qua sotto, dovrei fare questo spatial join tra un layer puntuale ed un layer lineare devo in pratica inserire nella tabella dei punti i valori della tabella delle linee più vicine esiste un modo semplice da fare col field calculator allora si può fare allora quello che farò vedere ora è eh, utilizzare utilizzando eh, il, eh, la versione 3.16 perché queste funzioni che ora farò vedere eh, sono presenti a partire appunto dalla versione 3.16 si può fare per versioni eh, inferiori alla 3.16 con un'altra modalità diciamo così molto mh, diciamo così, molto più complicata e meno prestante con queste nuove funzioni invece si fa in modo molto veloce naturalmente queste nuove funzioni se le, le volessimo utilizzare anche nelle versioni precedenti basta installare il plugin di Enrico Ferreguti che si chiama, il plugin si chiama uh, Ref Function, mi sembra, una cosa del genere allora, il problema è questo qua, se ho capito male ci sono questi punti qua fammi togliere queste etichette, per adesso danno solo fastidio mm, etichette nascondi allora ci sono queste, questi punti ho tracciato questi punti così, ad mozzum vicino a questa rete stradale, qua siamo a Palermo e il layer è questo qua questo qua, eh, la tabella attributi è questa qua qua c'è un ID, qua c'è la via, naturalmente questa fatemela cancellare eh, via, questo qua un attimo la cancello, aggiorna tutto che okay, salva, eh, ok sono vuoti Quest questi qua sono tutti i punti eh, che ho tracciato qua, mentre questi qua sono il layer di tipo lineare. Ci cioè sono questi tre campi, il feed, il nome e la categoria. Ok. Ora io farò vedere come passare, per esempio, l'attributo nome eh, alla tabella punti con il criterio di vicinanza. Ok. Quindi questo punto qua, è il numero 1, che è questo, andrà a beccare il nome di questo tratto di strada. Io non so quest'altro di questo tratto di strada, quindi il nome questo nome qua lo passerò qua utilizzando solo il calcolatore di campi di QGIS. allora avvio il il calcolatore di campi e lo avvio partendo da questa tabella quindi la apro devo solamente aggiornare il campo perché il campo esiste via qua dentro cosa devo mettere devo utilizzare delle funzioni eh, come ho detto poco fa, le funzioni nuovissime di Overlay, Overlay, Overlay, queste, ripeto, sono delle funzioni che sono state, eh, diciamo così, portate nel core di QGIS, ma sono delle funzioni che, ripeto, sono state create da Enrico Ferreguti nel suo famosissimo plugin Ref Function, una cosa del genere si chiama, quindi in questo caso vado a prendere Overlay, ce ne sono vari, Contain, Crosses, Disjoin, Equal, Intersect, Nearest, touch within, a noi interessa nearest, nearest, questa funzione, cosa vuole? Vuole un layer, vuole l'espressione, un filtro, un limite, la massima distanza e la cache, andiamo a vedere il layer da cui fare l'overlay, quindi io qua scrivo layer, di uguale, sto utilizzando i parametri denominati, e qua devo andare a scrivere il nome del layer, il layer è strade, Ok, quindi qua scrivo tra virgolette semplici strade, Virgola, vado a capo a seconda a seconda, per ricordarci eh, i vari mh, elementi, i vari argomenti, overlay, over, eh, a ah, overlay, e, e questo qua è questo che dobbiamo andare a vedere. Quindi il primo è il layer. Che è l'unico obbligatorio, tutti gli altri sono facoltativi. Il secondo è l'espressione, quindi, virgola, vado a capo expression, due punti uguale. E l'espressione, cioè cosa significa l'espressione, Andiamo a vedere: qua. è un'espressione opzionale da valutare che per valutare gli elementi dell'area di destinazione. Se non impostata, la funzione restituisce un valore booleano, io l'ho imposto e come expression vado a mettere il nome deve andare a pescare cioè nome questo qua quindi all'interno di questo layer deve andare a pescare come espressione il, il campo nome ok il campo nome se mi fermassi qua quindi chiude, chiudessi la parentesi vedi qua, vedete qua mi dà un array con tutti i nomi e in questo caso ce n'è uno solo come vedi qua apre e chiudi ma uh, con tutti i nomi delle linee mh, dei tratti strade più vicini, ok? Ma uh, siccome ne voglio io solo uno, ripeto, se andiamo a vedere la Nearest, l'espressione c'è un filtro, potremmo mettere il filtro oppure il limite, il limite, se andiamo a leggere il limite, un numero intero opzionale per limitare il numero di elementi corrispondenti. Allora, per essere sicuri che ne prende solo uno, allora facciamo virgola 1 nel senso il più vicino, ok? vado a capo e gli metto limit, limit, due punti uguale, e gli dico, due punti uguale e gli dico uno, uno solo mi deve dare, ok? Quindi come si vede è molto semplice, qua ci mettiamo un commento, questo qua è eh, nome strada più vicina, nome strada più vicina, Virgo. un solo, valore ok ed è questo qua limit 1 naturalmente l'output di questo overlay di questa funzione per come l'abbiamo impostata è un, <coughs> è un array vedete le parentesi quadre per prendere questo primo ed unico valore basta mettere tra parentesi quadre 0 e lui da, uh, da, da, da, da array lo trasforma in semplice stringa ok diamo ok e qua magicamente viene popolata con tutti i nomi del, delle strade più vicine. Ciao e alla prossima!